Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo le conchiglie di pasta sfoglia. Sono un dolce facile e veloce da preparare, con ingredienti semplici di cui tutti disponiamo in casa. Sono il dolce perfetto per le occasioni Lampo in cui vi serve qualcosa di facile e velocissimo da preparare per stupire i vostri cari e vi assicuriamo che questa ricetta darà l'effetto WOW! Riuscirete a dare sfogo anche alla vostra fantasia in quanto la crema e la frutta sono completamente personalizzabili. Iniziamo! Iniziamo la ricetta prendendo un panetto di pasta sfoglia fatto in casa freddo dal frigo e lo posizioniamo sul piano da lavoro infarinato. Chi volesse vedere il nostro video lo trova in descrizione. E lo stendiamo con un mattarello finché raggiungerà 80 cm di lunghezza per 22 cm di larghezza. Tagliamo la sfoglia a metà con un coltello. Prendiamo un tagliere e ci appoggiamo un foglio di carta forno sopra. Posizioniamo una metà di sfoglia sulla carta forno. Copriamo con un altro foglio di carta forno. Mettiamo l'altra metà di sfoglia. E copriamo con l'ultimo foglio di carta forno. Mettiamo in freezer per 20-30 minuti. Riprendiamo una metà di sfoglia dal freezer e il resto lo rimettiamo in frigo fino al bisogno. Tagliamo a metà orizzontalmente con un coltello. Prendiamo una formina per tartellette dal diametro di 9 cm. Creiamo delle forme, prestando attenzione a non imprimere la forma completa sulla pasta, ma lasciare 7 gobbe fuori d'essa. Ecco qua la nostra conchiglia pronta. Posizioniamo 6 conchiglie per teglia e le spennelliamo con latte intero. Cuociamo a forno statico preriscaldato 180 gradi per 20 minuti o fino all'odoratura. Sforniamo e lasciamo raffreddare completamente. Facciamo lo stesso procedimento anche con l'altra striscia di pasta sfoglia. Nel frattempo versiamo in una ciotola 500 ml di panna da montare zuccherata fredda dal frigo e mettiamo i semi di mezza bacca di vaniglia bourbon. Montiamo finché sarà ben ferma. Siamo arrivati al momento dell'assemblaggio, quindi prendiamo una conchiglia e la tagliamo a metà orizzontalmente. Riempiamo l'interno di panna montata, facendo dei movimenti concentrici con la sac à poche. Concludiamo mettendo un alkekenji al centro, per ricordare la perla colorata che nascondono le ostriche. Appoggiamo con delicatezza la parte superiore e voilà! Continuiamo così con le restanti. Consigliamo anche di variare la frutta messa come perla. Per esempio, noi abbiamo scelto anche i lamponi. Al posto della panna potete aggiungere qualsiasi altra crema a vostra scelta. Ammirate che piccole meraviglie siamo riusciti a creare con così pochi ingredienti. Bene, amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso gustiamo insieme queste deliziose conchiglie di pasta sfoglia. Sentite che croccantezza! Cosa posso dirvi? Sono davvero spettacolari! Sono leggerissimi, friabili, la pasta sfoglia è talmente sottile e leggera che si scioglie in bocca. Inoltre la panna a sua volta è molto vellutata. Infine l'Anke Kenji completa il tutto donando un tocco di freschezza davvero piacevole e inimitabile. Insomma sono stratosferici, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui.